Buongiorno a tutti, come va? Come va? Allora, com'è che va? Ma tutto bene, sì che va tutto bene Oggi siamo su un nuovo Prison che in realtà non è nuovo, penso sia vecchio, credo esista già da anni Per me è la prima volta che ci gioco, va bene, va bene Come vedete faccio estremamente schifo, sono al rank A, ho 379k e 99 blocchi scavati Davvero un grande traguardo e Che carino qua, ci sono io Qua c'è... Qualche pixel buggato ma non importa Allora vi spoilerò subito che ci sarà. Ci saranno due give Uno qua dentro c'è già la gente che aspetta C'è un po' di roba, c'è un po' di roba Questa qua è tutta la roba che giverò nel give qui in questo momento Poi facciamo anche un altro giveaway che consiste nel darvi un VIP da... Due VIP, due, non uno ma due VIP da 50€ per un totale di 100 euro, perché 50 più 50 siamo d'accordo, fa ok. Come partecipare? Molto semplice, davvero una cosa più semplice non potevo fare. Dovete iscrivervi al canale, lasciare like, e entrare nel canale Telegram che trovate in descrizione. È fondamentale entrare nel canale Telegram perché lì farò l'estrazione del vincitore. Se non siete dentro, perdete, mi spiace. <ride> Dovete entrare, vi tocca entrare ragazzi, vi tocca E alla fine commentare con hashtag partecipo con accanto la vostra chioccia di Telegram Dovete commentare nei commenti, no? Perché molta gente va a commentare nel gruppo Telegram No, nei commenti dovete commentare, logico no? Scritto commentare, non scrivere, commentare Dove si commenta? Nei commenti, esatto Perché Tara vola a vuoto? È ubriaco Dunque, qual è il menu di oggi? Allora, vi, vi dico al volo come funzionano le cose qua Qua c'è il campo di, eh, di grano, molto semplice. Dovete fare slash dubs che si sblocca a livello 10, se non sbaglio. E qua fate quello che dovete fare. Tipo se vado su dubs, qua ne ho 1492. Qua possiamo vedere le statistiche. Poi se andiamo su dubs shop, possiamo comprare delle cose. Io direi che compro questa qua da 2. Ok, che ci dà questa cosa qui. Vi chiederete dove si mette... Così, facile, facile. Allora, io direi di lasciare uno di spazio. Lo mettiamo qua dentro, così. E pian piano ci darà dei soldi. E facciamo il tasto destro con la zappa in mano e ci dà dell'esperienza. In questo caso non ce n'è da tanta perché facciamo schifo. Adesso, cosa devi eh, fare? Che bella skin. Mm, interessante. Allora, la zappa, ributtiamola qua in mezzo. Comunque, quanto cavolo è bello sto plot qua! Non so perché l'abbia fatto. O aveva tanto tempo libero, o c'era una sorta di giveaway. Perché, c'è cioè, troppo bello. Mamma mia. Questo qua è una cataplisma. Cos'è successo? Le ceste che volano, cosa è successo? Sì, il mio è molto molto easy. C'è qui il coso in mezzo per il give qui la solita casetta per mettere le cose. Allora, oggi shopperemo per la prima volta, quindi andiamo al Warp VIP e scegliamo insieme il VIP, se ci riusciamo. Ok, allora, questa qua è l'entrata. Ce ne sono da. Che fai, la chitarra? alle gare. Abbiamo un sacco di VIP su questo server. Quello che giviamo è questo qua, il VIP ladro, che vi dà tutte queste cosette qua. Poi magari più avanti giveremo VIP più costosi, chi lo sa. Noi cosa... cosa ci compriamo? Cosa compriamo? VIP furfante, VIP fuggitivo, VIP falsario. I nomi, ammettiamolo, sono un po', un po particolari. Contrabbandiere. Un bel nome, un VIP brigant, assassino, sicario, serial killer, sterminatore, Boia. io comprerei il vip solo per avere queste targhette qua, vip boss qua è interessante Ci dà un sacco di roba, quant'è che costa? Non c'è scritto, ah no solo 300 euro, non è, non è un problema, eccolo eccolo eccolo eccolo, ciao Voglio comprare il vip, allora uh, Come si danno i soldi? Assegno mi sa, ok, assegno 300 Ok, fatto. Tieni, ecco. Non si, può, non si può droppare. Allora, trade Daniele. Ok. Facciamo così. Così è più facile. Facciamo pronto. Accetta. Ha acquistato il VIP boss. Eh, ecco qua. Allora, mi chiederete cosa possiamo fare adesso. Non lo so. Infatti, devo andare a leggere. Abbiamo il prefisso boss. Moltiplicatore: 7. 40 slot. 1. Cos ah, cos'è? Ah, le aste. Ok. Non abbiamo nulla cosa, cosa mettiamo in asta Poi abbiamo Il kit boss Flash near. Invece cos'è? Ah player nelle vicinanze Utile Poi vabbè Invise Però non posso Di certo prendere le robe Agli altri posso... Questo qua cosa? Eh, guarda quanta roba Eh le robe Non le posso mica prendere Possiamo solo controllare Cos'ha nell'inventario nell Scarpe della velocità Zappa sosa E siccome sa che è forte Piccone black Si abbina perfettamente Alla mia texture pack Poi abbiamo Il pv9 Possiamo avere 5 plot 60 milioni di money Più 180 token Accesso alla arena 5 Come funziona? Slash arena? In teoria non, non, non ci colpiscono, vero? Ok allora, Finché siamo qua siamo al sicuro Va bene, la faremo oggi in un altro video, vediamo Poi ci sono altri vantaggi che hanno i VIP prima Però dovremmo metterci lì a guardarli uno a uno Con questo qua cos'è che ha? Slash fix all ci sta, sì, più o meno sono quasi uguali, cambiano giusto i kit, la quantità di soldi, i pv e le aste, poi anche qua moltiplicatore cambia. Adesso abbiamo un po' di key, andiamo un attimo ad aprirle, andiamo al warp gratis, eccolo qua, c'è già un po' di gente. Abbiamo le epic, eccole qua, poi le key rare, poi le key epiche, la spugna, cosa serve la spugna? Non, non lo so, qua così... Le vote crate. Ok basta, basta, basta. Andiamo al nostro plot e splashiamoci questo bel vino bianco. Non so a cosa serva tutta questa esperienza ma lanciamocela addosso. Abbiamo davvero tanta però Jitter click intenso Basta non ho più voglia Mettiamo tutto nella chest Facciamo slash kit boss Più 44 di danno Scherzi Oh è fortissima sta roba qui A noi interessa il piccone Il piccone non è male Il piccone non è male Eh sì lucky miner era soltanto uno in più di efficienza Kit boss è quello più forte di tutti Beh non a caso costa tutti quei soldi Uh, adesso abbiamo 52 bilioni, va benissimo, facciamo slash rank up max, no max... Rank up, allora? Devo fare il rank up manualmente? No. Ah, vabbè, si inizia. Rank up. GGG. F G H I J K L M N. Ciao YouTube. O P U R. -p. Oh, stavo imparando l'alfabeto. T U. Ah, basta, sono finiti? Basta, boh. Basta, non abbiamo più soldi. Però abbiamo un po' di... di che? E cos'è sta roba qui? Ah, forse si è buggata prima. Vabbè, abbiamo finito i soldi, ma va bene. Cioè, siamo arrivati al rank U senza aver rotto un blocco. Sì, questi qua li ho rotti prima di iniziare il video, ma così giusto per provare. Bene, bene, bene, bene, bene. Iniziamo con il give. Giveiamo. Chiedo sempre il permesso perché... Sì, sì, sì, tocca. Tuo lotto, Tare. Dove? Se no, mi sembra logico. Anche questo qua ha il VIP boss. Pensavo di essere. No, beh, c'è un sacco di gente col VIP boss. Io pensavo di essere unico, ma invece non lo sono. Che figata. Un pacco regalo in testa. Bellissimo. Mandiamo ancora il messaggio perché c'è ancora poca gente. Può essere che è tutta quella. Ora scrivo rosa, non so il motivo, ma. Va bene, Ci aspettiamo con calma che arrivino tutti Arriveranno, arriveranno Non possono perdersi un give del genere Stavolta ho due ceste di roba Ok che molti spazi sono vuoti Comunque c'è cioè, un sacco di roba Appoggio la zappa qua nella chest. Siamo solo noi, gli altri a quanto pare non interessa il give Oh, stanno arrivando Ok, ok Comunque su questo server se entrate su TS E state nelle stanze pubbliche Ricevete delle cose in gioco Non chiedetemi cosa ma delle cose voi provate nel caso, vi fate anche nuovi amici Nella peggiore delle ipotesi Oh, delle crafting table, perfetto No, beh, le aggiungiamo al give. Vabbè, direi di incominciare con la chest di qua Iniziamo con qualche bella key così, tranquilla. Oh, sto facendo laggare tutto, scusate ragazzi. Ogni volta che entro in un server deve esserci qualcosa che non va. Guarda qua quante key, non finiscono più. Poi abbiamo anche tanti assegni, uno me lo riscatto io. E poi possiamo anche rancare. Questo qua ragazzi è il VIP ladro. Questo qua qua da solo, poverino, non prende nulla. Prendi qualche key. Prendi, poverino. Sta lì nell'angolino, non prende niente. Buttiamo qualcosa anche qua dentro, vediamo chi è il più veloce. FK poteva prendere un sacco di. Roba, ok. <ride> si è svegliato in ritardo. Ci sono anche le patate per fare un bel brodo. Mi raccomando, entrate nel server. Così la prossima volta mi dibatte voi perché. perché alla fine tutto quello che avevo lo sto regalando e non, non mi sta rimanendo nulla. Le leggendari stanno per finire. Tutti qua, tutti qua, tutti in mezzo, tutti in mezzo, tutti in mezzo. <ride> Come se fosse un calcio d'angolo, tutti lì in mezzo. Per prendere la palla In questo caso le patate Comunque le patate come funzionano? Aprite questa cosa qui e cliccate su trasforma le patate Io non lo faccio perché se qua le devo dappare Sembra logico Chissà chi è il più forte del server Chissà che prestigio è Ultime sette patate E via, game finito Allora, fate silenzio eh, non ditelo a nessuno Prima di registrare il video è successa questa cosa qua Quindi in questa casta c'è tanta tanta roba Però non ditelo a nessuno eh? non ditelo al founder, che se no poi si arrabbia Quella è la roba che ci sarà nel prossimo give. Pensavo <ride> Pensavate adesso e adesso eh Però noi cosa facciamo? Ci prendiamo soltanto un po' di, di soldini per noi Così riusciamo a rankare meglio Così voilà Siamo arrivati a 4 trilioni Quindi ora facciamo slash rank up Perché c'è una cosa che vi voglio far vedere non, non ricorda che rank debba arrivare. Ok, al rank free. Quindi al warp free, dovrebbe esserci una cosa. Ecco, il labirinto. Che io chiaramente non so. Non so farci. Posso provare adesso il volo, ma. No, beh, di qua no, no, non mi ispira. Di qua. No, non è vero. L'unica strada giusta è questa. Può essere che lui lo sappia? Mi faccio seguire da lui, eh. Vai, andiamo, portami alla fine. No, non lo sa, mi sa. Dici di no, perché non lo sa. Vabbè, io, io, io la butto a caso, la butto a caso. Vabbè, per adesso non ci sono tante strade, quindi... No, scherzavo, uh, continuo di qua allora. Ok, sembra andare tutto bene. O oh, se ce la faccio dal primo colpo sono un campione impressionante. Cioè voglio... No, niente. Ok, mi sono ufficialmente perso, sto tornando indietro. Sto cercando altre strade disperatamente, ma non ce la farò mai, non ce la farò mai. Però vi faccio vedere un altro work bellissimo. Però mi serve il piccone Ah, non può Spawn Ok Pensavo dovessi per forza di cose finire il labirinto Mi stavo preoccupando tantissimo C'è ancora gente qua Chissà cosa fa Allora vediamo se il mio piccone è meglio del kit boss Kit boss No è meglio il mio piccone Allora mi tengo questo Ok andiamo al warp di Natale Questo qua che forse è vuoto Ok allora, allora dobbiamo aspettare che si resetti Babbo Natale che ci fissa però un po' Ok 60 secondi E si resetta Vi ricordo di partecipare al give ragazzi Perché potete vincere un bellissimo VIP Da 50 euro eh Mi sa che è la prima volta che give un VIP così costoso 5 secondi Eccola qui Questi li posso prendere Per non rubarmelo Auto sell, va fuori dallo schermo, non so il perché. Non è abbastanza token. Dai! Quanti soldi guadagniamo? Oh, 7 bilioni! Vabbè allora io direi che ci possiamo fermare anche qua. Nei prossimi video andiamo avanti. Cerchiamo di fare più potenziamenti possibili al nostro bellissimo piccone personalizzato. E chiaramente faremo un altro bel give come quello di oggi, però con più roba. Quindi, signori, vi ricordo ancora di partecipare al give. Vi ricordo come si fa: dovete lasciare like, iscrivervi al canale. E entrare nel canale telegram e commentare con hashtag partecipo con accanto la vostra chioccia di telegram molto semplice detto questo fate i bravi ci vediamo o in un video o in una live dipende ci vediamo in qualche modo però ciao